Va bene, allora, eh, questo lunedì eh, ci occupiamo di diciamo così, continuare eh, a lavorare sulla, eh, sulla ricorsione, eh? come, dice, come vi avevo eh, diciamo così accennato, ce ne rimarremo su questo argomento per qualche settimana, proprio per riuscire a digerire no, l'argomento che non è, non è semplicissimo. Eh, allora, eh, la volta scorsa avevamo accennato sugli ultimi dieci minuti della lezione a un esercizio diverso, che era eh, quello della, eh, delle, delle eh, otto regine o delle n regine, no? dove l'obiettivo era posizionare delle regine su una scacchiera facendo in modo che eh, diciamo così, tante regine quanto è il lato della scacchiera stessa, quindi una scacchiera standard 8x8, saranno eh, ovviamente otto regine che in una posizione in cui nessuna di esse possa uh, mangiare nessun'altra regina okay? um, abbiamo, impostato, abbiamo iniziato a impostare il ragionamento adesso completiamo il ragionamento e vediamo una soluzione e poi giocheremo su un paio di varianti di questa soluzione e ci servirà anche come spunto per ragionare un po' sulla, sulla complessità uh, di questo tipo di problemi no? sono problemi in cui uh, come vedete uh, Dobbiamo eh, non possiamo avere una regola automatica che ci dica dove vanno messe queste regine. Vedete questa soluzione per una delle soluzioni possibili per n uguale 8 che ho riportato qua. Nella, eh, ve l'avevo già messo anche eh, su, su, su Telegram come anticipazione, eh, non ha una, una sua regolarità intrinseca. Eh, la soluzione va, va, va cercata, va trovata e di fatto uno dei modi per trovarla è quella di come dicevamo la volta scorsa, esplorare lo spazio delle soluzioni, ossia provare tutte le possibili soluzioni e eh, diciamo così, andare avanti solamente su quelle che, eh, che sono promettenti e che portano a un risultato valido. Però per essere sicuri di trovare un risultato, devo essere sicuro di non escludere a priori nessuna possibile combinazione e quindi di fatto devo, tra virgolette, provare tutte le combinazioni possibili e immaginabili. Mm. Poi su questo tutte magari riusciremo a... A, a, a un pochino semplificare il problema perché tutte e tutte a volte sono troppe quindi cerchiamo se possibile di tagliare eh, il numero di soluzioni che dobbiamo co considerare ok, allora la volta scorsa avevamo già bozzato okay, eh, un modo di rappresentare la soluzione okay? eh, metà del lavoro in un algoritmo ricorsivo è capire come rappresentare e costruire la soluzione passo passo ok eh, noi avevamo detto, e, e qui mi, mi aggancio a questa soluzione possibile, hm, che eh, per fortuna abbiamo già trovato, ma eh, fatemi fare un po' di spazio qua nella lavagna, eh, mi aggancio a questa soluzione possibile, eh, dove eh, si può rappresentare questa posizione eh, numerando le righe e le colonne, quindi questa è la riga 0, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, e le colonne anche 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Quindi una, eh, magari ingrandisco lo schermo, una eh, possibile soluzione la possiamo rappresentare sapendo che per costruzione in ogni riga eh, ci potrà e ci dovrà essere esattamente una regina. Okay? sicuramente due regine nella stessa riga non ci possono stare perché se non si mangiano e non posso avere nessuna riga senza regine perché altrimenti non ci stanno tutte 8 no? quindi sapendo questo io co posso codificare la soluzione la mia soluzione la codifico eh, dicendo, eh, creando un vettore di una lista di interi di posizioni nel senso di colonne, delle regine. Ok? Quindi vuol dire, ad esempio, questa soluzione, quella che è indicata qua nel disegno, la rappresenterò con una lista 0, il che vuol dire che nella riga 0 ho la regina in colonna 0, poi 6, che vuol dire che nella riga 1 ho la regina in posizione 6, poi eh, dunque, nella riga 2 ho la, ho la regina in posizione 4, nella riga 3 ho la regina in posizione 7, nella riga 4 ho la regina in posizione 1, la seconda casella, nella riga 5 ho la regina in posizione 3, nella riga 6 ho la regina in posizione 5, nella riga 7 infine ho la regina in posizione 2. Okay? Quindi è una lista di 7 numeri, entra, eh, tutti tra 0 e 7, che rappresentano le posizioni di colonna data da, eh, dove la riga è implicita nell'indice della lista, nella posizione della lista, quindi qua eh, queste sono colonne, le righe sarebbero 0 per la prima posizione, 1 per la seconda posizione, 2 per la terza posizione, eccetera eccetera, fino a 7 per l'ultima posizione e queste sarebbero le righe. Quindi questa è una rappresentazione compatta, possibile, una delle tante possibili, non è l'unica, ma mi sembrata la più semplice, la più diretta, per descrivere come sono messe queste regine. Fanno, tenete presente che um, nel decidere questa codifica ho già tenuto conto, uh, ho già tenuto conto di uno dei vincoli del problema, del fatto che una regina di sicuro può essere solo su una riga, no? Questo, questa osservazione che abbiamo fatto all'inizio ci è servita per poter decidere questa soluzione. Se anziché regine fossero, che ne so, alfieri o cavalli, eh, questa regola non varrebbe più. E quindi dovremmo inventarci un altro modo di codificare la soluzione, eh, magari più complesso in cui sarà una lista in cui c'è riga-colonna, cioè una lista di coppie di numeri. No? Vabbè, però fosse un altro problema, troveremo un'altra soluzione. Ecco, quella che abbiamo mostrato qua è una soluzione completa, no? come potrebbe arrivarci per magia, e in realtà noi la dobbiamo costruire passo passo. E allora, ehm, il ragionamento che facciamo nella ricorsione è, ma come posso par partire da una soluzione vuota e cominciare a popolarla, a farla crescere? Meglio ancora, il passo ricorsivo è, come faccio a eh, partire da una soluzione parziale, che potrebbe essere questa, e farla crescere allora la nostra procedura ricorsiva eh, ha come missione no? quella, que quella di prendere una soluzione parziale e vedere in tutte le possibili estensioni di questa soluzione parziale come si può estendere si può ragionare in modo diverso no? il modo più semplice in questo caso cioè come faccio ad estenderla no? qui stiamo ritornando sul ragionamento ma per farlo un pochino un po più con calma eh, come faccio ad estendere una soluzione? Beh, posso, posso lavorarci in modi diversi, ad esempio, ed è quello il più semplice che mi viene in mente, vado per righe, cioè se questa eh, soluzione parziale mi rappresenta le prime quattro righe, allora cercherò delle soluzioni in cui mi chiedo chi c'è nella quinta riga, cioè in quale colonna devo mettere la regina sulla riga, Numero 4, cioè la quinta. Questo è un modo e quindi in qualche modo no, sto dicendo che il livello della ricorsione coincide con il numero di righe già piene. Righe piene. Non è l'unico modo, eh. non è l'unico modo, perché uno potrebbe ragionare. In questo caso specifico si complicherebbe, però potrebbe dire, beh, io decido prima. Dove mettere la, eh, una certa regina, la regina che sta nella colonna 4 eh? E allora decido, vedete che qua ci sono tutti i numeri 7, Allora io potrei dire, va bene, eh, il numero 3 Cioè la, la regina che sta nella terza colonna In quale posizione la metto della, della, della matrice? Quindi potrei pensare di partire con una matrice con tutte le posizioni vuote Che ne so, ci metto un valore sentinella, tipo un meno 1 Per dire, qui non ci sta ancora la regina e ad ogni livello della ricorsione scelgo una regina da posizionare, e provo a posizionarlo nelle varie posizioni. Allora, in questo caso, il livello della ricorsione sarebbe non più la riga della scacchiera da posizionare, ma la regina che voglio posizionare in qualche modo identificata dalla sua colonna. Questo per dire, adesso non, non espando tanto questo secondo tipo di ragionamento, per dire che ci sono modi diversi, possono essere modi diversi di costruire una soluzione in modo incrementale con pro e contro, vantaggi e vantaggi, ma non, non esiste uno solo, sempre, ok? Eh, possono esserci modi diversi di arrivare a un meccanismo che per passi successivi eh, costruisca la soluzione allora, quello che abbiamo scelto noi è il più semplice probabilmente quindi, eh, dato un livello vuol dire, se ho il livello in questo caso in questo caso vale eh, 4 vuol dire che le righe Già posizionate, chiamiamole piene, sono le righe dallo 0 alla 3 e ho 4 righe piene che valgono da 0 alla 3. Quindi lo scopo della mia, della mia chiamata ricorsiva è mettere chi metto nella posizione soluzione 4. Quindi quando il livello è 4 devo riempire la posizione 4 mio, del mio vettore. Quindi questo ci aiuta un pochino a, a giocare con gli indici e evitare di... Ehm, eh, confonderci tra il 3 che è l'ultima riga piena 4 è la riga che devo riempire ma 4 è anche il numero di righe che sono già piene no? quindi, ricordiamoci sempre che gli indici partono da 0 e quindi meglio sempre chiarirci un po' cosa stiamo facendo okay? eh, questo tra l'altro corrisponde a, que a questa posizione cioè voi immaginate che la scacchiera l'abbiamo riempita fino a qui e dobbiamo decidere dove mettere questa signora okay? Tra l'altro, nella procedura ricorsiva, io eh, non so se la parte che ho già costruito di scacchiera sarà quella giusta. No? No, nessuno me lo può dire, io sono solo a metà del lavoro. Okay? Quindi io assumo che sia giusta. Ma io, allora, supponendo che le prime quattro righe siano quelle, dove metto la regina nella quinta? Poi magari eh, quelle prime quattro righe non sono corrette e allora ci sarà il meccanismo di ricorsione che mi farà cambiare, tornare su e cambiare altre ipotesi. E così come nel mettere la quinta riga, io non posso fare dei ragionamenti tanto complicati che dicano ma io so già che questa sarà la posizione migliore. No, devo provarle tutte o almeno tutte quelle che non sono incompatibili. Perché ad esempio, se mi dicessero, ok, trovami dove sta questa, questa regina, nella colonna 0 no, perché verrebbe mangiata da questa, nella colonna 2 no, perché verrebbe mangiata da questa, nella colonna 3 no, perché verrebbe mangiata da questa, nella colonna 4 neppure, nella 5 neppure, nella 6 neppure, nella 7 neppure, quindi poverina, questa qui abbiamo scelto un esempio in cui eh, in realtà la posso, posso provare a metterla solamente in quella, in quella posizione, cioè io andrò a costruire delle nuove soluzioni parziali che però siano ancora valide, cioè, man mano che costruisco è inutile che io vada a posizionare delle regine in posizioni che so già che eh, non potranno portare una soluzione. E quindi vado a, <coughs> guardate, vado a controllare se la posizione in cui la sto aggiungendo non eh, rispetta tutti i vincoli. Quindi quello che abbiamo detto è le prime quattro righe, fa, supponiamo, non sappiamo, ma supponiamo che facciano parte della soluzione finale. Di sicuro rispetteranno le regole di, di, di non mangiarsi, no? i vincoli. Nell'aggiungere la quinta riga la provo a sistemare in tutte le posizioni possibili purché non vada a violare una delle regole del problema. Okay? Eh, le righe 5, 6, 7 al momento nostro, cioè nel nostro esempio, non esistono ancora. Okay? Anche per rispondere a Manuel. Non sappiamo ancora cosa ci sarà. E quindi ho sbagliato, hai ragione. Hai ragione, ho sbagliato a fare queste crocette, quindi scusate è vero, quindi non posso eh, quindi queste qui non ci sono ancora sì, sto registrando, ma sto registrando localmente in OBS, non con zoom eh, eh, allora, dicevamo scusate, torno indietro perché ho sbagliato queste qui non ci sono ancora e quindi in realtà questa regina possiamo metterla non qua, abbiamo giusto qui sì metto una R per regina possibile eh, qui sì aspetta, qui sì no, no scusate, qui no perché verrebbe mangiata in diagonale da questa, quindi anche questa è no. Qui eh, verrebbe mangiata in diagonale da quest'altra, quindi anche questa è no. Qui verrebbe mangiata in diagonale da quella a 0,0, quindi no. Questa qui sembrerebbe invece una posizione possibile, guardando solamente la regina che ho già piazzato. Giusto? Questa sotto no, questa qua no. Quindi in realtà alla, eh, mi scuso per prima, alla eh, quinto livello di ricorsione con queste quattro righe piazzate in questo modo io posso ipotizzare di mettere due, eh, due, possi due posizioni possibili della regina. Okay? E quindi saranno due chiamate ricorsive, quindi di tutte queste chiamate ce ne sarà una che provo, l'altra che provo e l'altra che non provo neppure perché sarebbero incompatibili con... La, la soluzione che sto costruendo. Quindi ad ogni passo io devo solo fare quel lavoro lì, aggiungere un pezzo alla soluzione, supponendo che la soluzione precedente sia corretta e aggiungendo un pezzo che la mantenga corretta. Questo è il ragionamento che dobbiamo fare, una volta che abbiamo impostato la struttura della soluzione. Poi abbiamo i due casi estremi, quindi una volta che abbiamo capito e deciso e implementato bene questo meccanismo generale, da un passo al passo successivo, abbiamo i due casi estremi che sono iniziare e terminare, okay? come fare per iniziare il meccanismo, cioè cos'è il livello 0, cos'è la prima chiamata e la terminazione, cioè ho trovato una soluzione oppure non l'ho trovata. Cos'è che mi può impedire di trovare una soluzione? Mi può impedire di trovare una soluzione il fatto che a un certo punto, quando io vado ad analizzare, questa ovviamente è una soluzione completa, quindi di sicuro la troverò, ma è una possibilità, ma nel controllare dove posso mettere le mie regine a livello 4, nella riga 4, eh, potrei trovare che in tutte le otto posizioni c'è qualcosa che mi dice che non la posso mettere, no? c'è qualche vincolo che in verticale o in diagonale che mi fa sì che la regina lì non possa essere messa, e allora la ricorsione non potrà più andare avanti si fermerà dopo quattro righe dovrà tornare indietro perché dice guarda c'è qualcosa di sbagliato nelle prime quattro righe non sbagliato in sé perché quelle quattro righe sono fatte di regine che non si mangiano tra di loro ma la loro posizione impedisce di poter posizionare quelle successive allora devo tornare indietro e spostarle ma questo avviene in automatico no? nella ricorsione allora proviamo a concentrarci prima su questo passaggio poi vediamo l'inizio e la fine ok? Allora, questo passaggio in realtà eh, è più veloce, facciamo prima a scriverlo che non, a, tutto, a raccontarlo, perché alla fine avevamo già eh, la volta scorsa impostato no, questa procedura ricorsiva che riceveva una lista di interi che rappresentava la soluzione parziale okay? e un, un numero che rappresentava il livello stesso. E quindi il ragionamento che avevamo già fatto è, ma allora se io sono in una certa posizione, io provo a posizionare in tutte le colonne possibili da 0 a n eh, la mia regina e se, se eh, non violo nessun vincolo allora faccio una chiamata ricorsiva che dice che, cioè, in cui aggiorno la soluzione parziale dicendo ho messo la, la regina successiva in questa posizione e poi lascio che chiaramente le chiamate ricorsive sottostante risolvano le righe successive ok? Allora qui bisogna mettere a posto solamente questo n che, ho, che abbiamo scritto ma eh, non sappiamo che cos'è e quindi possiamo definire ad esempio una variabile n e ovviamente tutto questo arriverà da una, chiamata princip eh, una procedura principale fatemi vedere come l'avevo chiamata, che non ricordo, l'avevo chiamata risolvi ok, quindi chiamiamo allo stesso modo che restituisce una, una lista, ok, quindi, e poi ho un metodo, public, che è l'unica cosa che vedo dall'esterno, che restituisce una lista di interi, che è la soluzione, questo metodo lo chiamiamo risolvi, che riceve come parametro il valore di n, cioè risolvimi una ehm, scacchiera di dimensione n, e quindi come prima cosa chiaramente si memorizza n, e poi per ora mettiamo return ritorno NAL per non avere degli errori di compilazione, ma qui c'è la procedura esterna no, che attiva la chiamata ricorsiva. L'abbiamo scritta solamente per definire questo N con cui lavorerà la chiamata ricorsiva stessa. Adesso torniamo sulla chiamata ricorsiva. Quindi io ho già una lista che contiene già livello elementi, livello uguale a 4 contiene 4 elementi da 0 a 3. Noi dobbiamo cercare quello successivo. Okay? Allora, quello che dobbiamo fare è se le, le ipotesi possibili sono n, da 0 a n-1, e le, le numero in questo ciclo for. Quindi sono tutte le possibili, ipotetiche, no? posizioni in cui posso pensare no? di mettere la, eh, la regina. Ovviamente devo avere una, una, una funzione che mi dica eh, se la posizione è valida, Dato eh, la posizione parziale e la colonna in cui sto cercando di metterla. Se è valida, mh, e questa posizione valida sarà una funzione mia, privata, una funzione di aiuto, per non mettere qua dentro il codice complicato, mh, um, poi vediamo magari se gli servono altri parametri di questa funzione, però diciamo che a un certo punto devo controllare se la posizione è valida, qui ci sarà tutta una serie di, di conti, di cicli for per andare a vedere gli indici, eccetera, ma ehm, lo, lo, lo separiamo in una funzione per, rendere, per mantenere il codice ricorsivo il più chiaro possibile, okay? Il concetto è, se la posizione in cui sto per posizionare la, la colonna, la largina in quella colonna, è compatibile con le posizioni parziali delle regine precedenti, allora è giusto fare ricorsione. Fare ricorsione significa, ah, adesso va, allora la metto questa regina in questa colonna, e quindi faccio un parziale.add di colonna, quindi sto aggiungendo un numeretto al fondo della lista. e poi potrò chiamare la funzione ricorsiva passandogli la nuova soluzione parziale, e il livello incrementato di 1. Okay. Colonna uguale a 0, se la posizione valida della colonna uguale a 0, se la posizione con la, colonna, con la regina messa in colonna 0 è valida, allora aggiungo 0 alla lista e poi faccio ricorsione. Ci ho provato, provo a vedere cosa succede se la metto nella colonna 0, ammesso che sia valida. Poi, ciclo for, colonna uguale 1. Allora, se la posizione colonna uguale 1 è valida, allora aggiungo la lista alla colonna uguale 1. E vedo le sue conseguenze, le conseguenze ai livelli successivi di aver scelto la colonna 1. Viceversa, incremento, colonna 2, eccetera eccetera. Quindi, in questo ciclo for provo. Tutte le, set, le otto posizioni a metterla quella della colonna, eh, se è valida, la metto e vedo le conseguenze ai livelli successivi. E chiedo alla procedura ricorsiva a livello successivo adesso io l'ho messa, quindi adesso tu hai 5 righe e lavora sulla sesta. In questo ragionamento bisogna fare attenzione che quando io itero su questo ciclo for, ogni volta ho aggiunto qualcosa a questa lista. Quindi quando la mia lista era, eh, cosa che conteneva? 0, 6, 4, 7, ok? 0, 6, 4, 7 E abbiamo visto che ci abbiamo aggiunto eh, Abbiamo l'1 no? Che è il, il, uno dei tentativi possibili Poi dovremmo fare un secondo tentativo ok? Quindi questa era la lista parziale che avevo qua eh, Mettiamola qui okay? Questa è la lista parziale con cui arrivo con cui mi sono stato chiamato poi qui ho scoperto che la colonna 1 è compatibile, quindi non vi era nessun vincolo e quindi ho aggiunto parziale la colonna 1 qua in fondo okay? e quindi farò la ricorsione dove la procedura ricorsiva riceverà questa lista che questa volta ha già 5 elementi giustamente perché siamo a livello 5 poi alla versione successiva, all'iterazione successiva dovrò, eh, abbiamo visto qua nel, nel nostro esempio che anche la colonna 5 era valida e quindi dovrò provare ad aggiungere il valore 5. Attenzione però che il valore 5 non lo devo aggiungere qua in fondo. Ok? Perché non si aggiunge alla 1, ma si aggiunge alla 7. Quindi devo, ho messo l'1, faccio la prova ricorsiva, poi quando torno indietro, quando ho finito di fare questa prova, questo 1 lo tolgo, perché era solo una prova. E poi ci metterò il 5 facendo una prova successiva, quindi metti, prova e rimetti le cose a posto, questo vuol dire che dopo che ho fatto la chiamata ricorsiva, quell'uno che ho aggiunto, ma che l'uno era un tentativo di lavoro per far lavorare questa, chiamata, questa procedura al livello 5, lo devo togliere perché sto provando altre alternative a quell'uno lì, attenzione a non aggiungere, e quindi di fatto semplicemente devo rimuovere l'ultimo elemento, che ne so, ad esempio, posso fare un parziale.remove di eh, parziale.size-1, cioè togli l'ultimo elemento, in modo che rimetto a posto la lista togliendo l'elemento che avevo appena aggiunto. Questa è quella che eh, nelle slide avevamo chiamato backtracking, magari scritto giusto. Quindi essenzialmente significa far sì che tutte le volte che io modifico la soluzione parziale per poter scendere di livello, devo ricordarmi quando risalgo di livello di rimettere le cose a posto. In questo ciclo FOR farò tanti tentativi, ogni tentativo dovrà partire sempre dalla stessa soluzione parziale, ogni volta aggiungendoli un, un certo nuovo valore, che ogni volta cambia, ma dopo che l'ho provato. No, questi sono tutti tentativi, come dicevamo io non sono mai sicuro se questo valore sarà quello corretto. E allora eh, lo metto, vedo cosa succede e poi lo tolgo. Okay? Ricordiamoci sempre questo passaggio. E a questo punto il 90% del lavoro è fatto, eh, o meno del lavoro intelligente, adesso rimane il lavoro stupido che è quello di implementare questa funzione posizione valida. Eh, creiamo un metodo posizione valida lo faccio creare da, da Eclipse direttamente, che sarà chiaramente un boolean vero o falso, metodo privato perché ne ho bisogno solamente io internamente, e allora cosa farò? Andrò a vedere, controlla se, se ehm... allora io cosa devo controllare? Devo controllare se esiste già una delle Regine precedenti che sia già sulla mia colonna Ok? Quindi se viene pangiata In verticale In orizzontale no per costruzione In verticale e Allora questo è molto semplice Perché basta vedere se c'è almeno una delle regine precedenti Che è ehm, nella stessa colonna Quindi se per caso la lista delle, parziali, delle posizioni parziali parziale, Contiene il valore di colonna allora, non è valido, altrimenti, ok, quindi questo check è molto semplice, vado a vedere se nella lista 0, 4, 6, 7 è contenuto il valore colonna che sto per provare. Se io sto per provare 0, eh, non va bene perché c'è già una regina in colonna 0, se sto per provare 1, beh, magari sì, non lo sappiamo, se sto per provare 2, magari sì, non lo sappiamo, ma di sicuro non c'è nessuna regina già nella colonna 2. Okay. Quindi questo è, me, me la cavo molto rapidamente Il controllo per riga non ho bisogno di farlo perché è insito nel modo in cui ho codificato la soluzione Il controllo per colonna è semplicemente un controllo di un duplicato Cioè sto per inserire un valore duplicato, allora no, non farlo, ferma. E poi c'è invece il controllo per colonna Il controllo per colonna come lo faccio? Scusami, scusatemi, per diagonale come lo posso fare il controllo per diagonale? Beh, andiamo a prendere magari la figurina che ci aiuta. Eh, io devo... Eh, a occhio lo vediamo, no? Nel senso che vabbè, dici... Questa regina la voglio posizionare qui e quindi vado a vedere se... In queste caselle c'è un'altra regina o no e in queste caselle così via, no? E qua, ad esempio, in questo esempio abbiamo detto che non la potevamo mettere perché abbiamo trovato quest'altra regina che andava in conflitto. Allora, come facciamo a, a, a scoprirlo? Cosa hanno in comune tutte le caselle di una certa diagonale? Eh, eh, hanno in comune il fatto che se guardate eh, 6 più 1, che è la somma delle coordinate di questa regina è uguale a 3 più 4, che è la somma delle coordinate di quest'altra regina. Cioè, le diagonali della matrice hanno eh, la proprietà che è riga più colonna uguale costante, le diagonali diciamo così, or eh, orientate verso da, eh, in questa direzione. E invece le diagonali orientate al contrario, quindi quelle che ad esempio impedirebbero scusatemi di avere una regina in questa casella, perché è già presa là sopra, abbiamo che la riga meno colonna uguale costante, ok? Sono l'equazione delle rette inclinate a 45 gradi. Allora, senza andare casella per casella, io devo prendere le regine che ho già posizionato e chiedermi, ok, quanto vale riga più colonna di questa regina? 0. Ok, esiste, eh, vuol dire che se la regina che sto per posizionare ha un valore riga più colonna uguale a riga più colonna di una delle regine esistenti, non va bene. E idem su riga meno colonna. Quindi se trovo almeno una regina che abbia un valore della somma o della differenza tra le coordinate uguale alla somma rispettivamente, o alla differenza delle coordinate della regina che sto per posizionare, allora non va bene. È chiaro? Allora, detto così, anche qua scriviamo due righe di codice, chiaramente bisogna fare un ciclo per iterare sulle regine esistenti e fare questo semplice controllo. Torniamo al codice e proviamo a implementarlo. Quindi adesso controlliamo le diagonali. Quindi prendo tutte le regine esistenti. For, uh... Int regina in parziale. No, scusate, facciamo. facciamo mi serve la, la riga e la colonna, diamo dei nomi a queste variabili. Ok? Quindi noi abbiamo la regina che stiamo cercando di posizionare, la cui riga è il livello e la colonna appunto è colonna ok? in questa funzione abbiamo questi due parametri il livello e la colonna il livello mi serve perché è la riga in cui la posiziono il valore di colonna è il parametro che mi arriva um, le regine che stiamo cercando di confrontare diciamo che ff, chiamiamo rc le loro coordinate ok? Quindi, uh, Vuol dire che devo controllare, confrontare la posizione riga-colonna, quindi la riga è livello virgola-colonna, con la posizione RC delle regine, già, delle regine esistenti. Quindi mi servono gli R che vanno da 0 a quanto, eh, le righe sono da 0 a livello meno 1, quindi r minore di livello, r più più, ricordiamo che ci, ci dice la riga a cui siamo arrivati, e la colonna me la dice la lista, quindi parziale.get di r. Quindi in questo ciclo for cerco di estrarre la riga e la colonna, delle varie regine che ci sono già e le devo confrontare con la posizione della mia regina eh, mi sto accorgendo che in questa funzione qua mi serve livello quindi lo devo aggiungere come, come ulteriore parametro a questa funzione perché mi serve per fare i conti e quindi quando faccio posizione valida anche qua sopra dovrò andare a raggiungere livello Allora, avendo questo io vado a controllare, il livello lo possiamo ricavarlo dalla size di parziale, sì anche è vero, è vero. Se volete possiamo anche fare così. È uguale, basterà scrivere qua, qua dentro eh, int livello uguale parziale.size. Se vi piace di più così, va bene. Ok. A questo punto controllo se R più C, la riga e colonna della, eh, di una delle regine, la somma delle loro coordinate, è uguale alla somma delle coordinate della mia, quindi livello più colonna, oppure R meno C uguale livello meno colonna, non va bene, perché ho trovato un conflitto in diagonale. Okay, se ne trovo almeno uno, esco dalla procedura dicendo falso. Se sono sopravvissuto sia al controllo per colonna, sia al controllo per diagonale, nel senso che non ho mai trovato un return false, perché nessuna di queste condizioni era mai stata vera, allora potrò dire che avendo controllato tutte le posizioni non ho trovato nessun vincolo, nessun conflitto e quindi è compatibile, è una posizione valida e alla fine è il ritorno vero. Questo, per questo non volevo mettere questo codice dentro la procedura ricorsiva, la procedura ricorsiva è, è già complicata da pensare, eh, non andiamo a complicare il codice, questo è, questo è il codice diciamo così, di basso livello in cui maneggiamo le liste, gli indici, eccetera. E teniamolo separato okay? tanto l'importante è avere chiaro che cosa fa questa funzione poi dobbiamo metterci lì a farlo possiamo implementare in 100 modi diversi questa funzione, non ci interessa questa è una funzione che chiaramente limita l'espansione dell'albero mi evita di dover provare situazioni, combinazioni che sono totalmente inutili che so già adesso, alla riga 5, che sono inutili. Ehm, volendo, uno potrebbe anche non fare questo controllo. Se non facesse questo controllo, proverebbe a mettere tutte le regine in tutte le posizioni. E ad esempio, il primo tentativo che farebbe l'algoritmo sarebbe quello di mettere le otto regine tutte in verticale, una sotto l'altra. No? È stupido, dopo che hai messo la prima, la seconda ti accorgi già che non va bene. Però l'algoritmo potrebbe essere stupido e provare, provarle tutte. Funzionerebbe lo stesso. Nel senso che ovviamente poi alla fine dovrò fare un controllo, se, no, quando sono arrivato alla, all a posizionare l'ultima regina, dovrò fare un controllo se effettivamente non si mangiano. E a quel punto butterò via quella soluzione. Però rischierei di generare milioni di soluzioni inutili che avrei già potuto affermare prima. La domanda di Alessandro è interessante, dice Nel caso in cui ci fossero delle regine nei livelli successivi, come cambierebbe il controllo diagonale per le diagonali inferiori? Allora, ci sono due, ti rispondo in due modi diversi. Um, uno, il modo semplice, non cambia nulla. Oh, nel senso che questa eh, questo, riga più colonna è di fatto è il numero della diagonale. Cioè, se abbiamo la diagonale 0, in cui la somma vale 0, in cui la somma vale 1, in cui la somma vale 2, eccetera, eccetera. Poi che le altre regine siano sopra o sotto, non ci cambia nulla. Perché anche quelle sotto, diciamo così, avrebbero lo stesso valore della somma, quindi la k di quelle che hanno sopra quindi il controllo continuerebbe a funzionare anche se le regine fossero in posizioni diverse sopra sotto non, non importa e come vedi c'è totale simmetria qua qui non c'è scritto non c'è nulla che ci fa capire in questo confronto di uguaglianza chi è quella sopra e chi è quella sotto però eh, colgo l'occasione della domanda per chiederci ma perché stai pensando che ci siano delle regine anche sotto Allora, Nel nostro meccanismo di costruzione non ci possono essere, okay? e non mi devo preoccupare di dove verranno messe dalle chiamate ricorsive successive. Okay? Io qua devo andare veramente come i paraocchi, come i cavalli, nel senso che io tutte le righe precedenti sono già definite e non ci penso, qualcun altro le ha fatte per me, tutte le righe successive non lo so, non me ne frega niente, qualcun altro ci penserà per me, e io mi concentro solo su questa riga. Okay? Quindi nell'impostare la ricorsione cercate di non, di non, di non essere troppo intelligenti, diciamo così, a questo livello. Di non cercare di guardare avanti o guardare indietro. Dovete semplicemente, lo, lo scopo della procedura ricorsiva è uno solo. Posiziono una regina in tutte le posizioni possibili, nella riga 5. Bon. Ok? Se avessi schemi di ricorsione diversi in cui le regioni invece vengono posizionate non in ordine di riga ma in un ordine diverso, allora chiaramente vale, vale, la, la, la, vale la domanda. Ma in questo caso non può succedere e non ce ne dobbiamo preoccupare. Ok, eh, cosa ci manca? Ad ogni livello vado avanti, chiaramente sto aggiungendo qualche cosa e aggiungere qualche cosa alla soluzione parziale fa sì che le posizioni valide delle righe successive saranno sempre di meno. E quindi il numero di effettivamente chiamate ricorsione ad ogni livello via via decresce, cioè al primo livello le ho tutte e 8, le posizioni sono libere perché non c'è nulla che mi faccia conflitto. A secondo livello, ho già dalle 8 posizioni libere me ne tolgo già 3, no? quella sotto e quelle leggermente a sinistra e leggermente a destra rispetto alla prima regina, e quindi ne avrò solamente 5. E via via che scendo avrò sempre meno posizioni valide. Può darsi che in un'iterazione non abbia nessuna soluzione valida, e allora vorrà dire che in quella iterazione lì non faccio più nessuna chiamata ricorsiva successiva. Cioè, non arriverò mai al livello 8 perché mi fermo a livello 2, 3, 4, quello che è. Va bene, no? ci pensa la funzione. La cosa interessante è quando invece mi dicono, guarda, che la soluzione parziale che ti sto dando ha già n elementi. E allora col cavolo non è più una soluzione parziale, è la soluzione totale, è la soluzione completa. Allora in questo caso me la posso salvare. Che ne so, possiamo anche solo stampare. Eh, poi ci aggiungiamo qualcosa di più furbo: Parziale. E quindi qua ci posso fare qualcosa Vedete che qua c'è un bellissimo else Che dice se sono nel caso terminale Gestisci il caso terminale Dove hai una soluzione completa E questa soluzione completa è valida Perché via via le regine che hai aggiunto Rispettavano i vincoli Quindi la soluzione completa rispetta tutti i vincoli Altrimenti scendi ai livelli successivi se ho trovato una soluzione parziale, non dovrò più cercare di scendere a livelli ancora successivi, anche perché non troverò nulla, ma va bene. Okay? sono proprio due alternative. Ci sono poi dei casi particolari in cui invece ho dei casi semi terminali in cui trovo una soluzione e poi provo ad andare avanti comunque, ma non è questo il problema. Non è, non è in questo tipo di, di, di problema della regina, non si pone. No? Quindi... Questo S è importante perché mi distingue tra i due casi. O proseguo una ricorsione oppure mi fermo e torno indietro. Questo dovrebbe già probabilmente funzionare se mettessi a posto questa funzione risolvi. Quindi per ora dicevamo o eh, il caso medio, quello verde, eh, probabilmente l'abbiamo gestito. Ci mancano il caso terminale e il caso iniziale. Il caso terminale per ora abbiamo messo una print e poi cercheremo di salvare la soluzione in modo da ritornarla al chiamante. E il, caso il caso iniziale? è quello in cui viene chiamata per la prima volta questa funzione cerca, da parte dell'interfaccia dell pubblica. Quindi questa interfaccia pubblica dovrà chiamare la funzione cerca, passandogli un valore iniziale della soluzione parziale e un valore iniziale della variabile di livello. A livello iniziale cosa avrò? Avrò una eh, matrice vuota. Quindi la mia soluzione parziale, cioè con nessuna regina ancora posizionata, quindi la mia soluzione parziale sarà semplicemente una lista di interi vuota. E il livello sarà 0, perché finora ho riempito 0 righe. E la procedura ricorsiva, la prima volta, dovrà riempire la prima eh, regina nella riga numero 0. Ehm... Um... Allora, scriviamo questa chiamata, poi rispondo a Mario. Ehm, allora, qui, qui definisco una mia lista di interi, che è la, la soluzione parziale, uguale new ArrayList di integer. Vuota. ArrayList e non linked list. Mi raccomando, in questo caso, perché stiamo facendo qua sotto get più volte. E abbiamo visto nei laboratori precedenti che la get su una, eh, su una linked list è un'operazione che eh, itera sulla lista e quindi aggiunge ritardo. Mm? Uh, mentre invece uh, su, una, uh, su una ha un array list ha un tempo costante. Mm? Oggi poi nella seconda ora parleremo un po' di complessità, cercheremo di dare un po' di quantificazione a questo ragionamento intuitivo. E poi il livello sarà 0. Quindi cerca di parziale virgola 0. Fine. ok Arrivando alla domanda di Mario, che ha fatto nella chat, dice, se arrivassimo al caso terminale, poi la chiamata ritorna ai passi precedenti, sì, giusto, nel senso che dopo che ho posizionato la regina nella riga 8, la tolgo e provo a posizionarla in una posizione diversa sulla riga 8, e dopo che ho finito tutte le regine sulla riga 8, le tolgo e toglierò quella che c'era sulla riga 7 e proverò a posizionarla in una posizione diversa e così via, quindi questa impostazione cerca tutte le soluzioni, anche se l'ha già trovata, lui continua a cercare. Continuando a cercare, quindi tornando indietro nella ricorsione, subito dopo questa print, lui che cosa fa? Fa la remove. E quindi, man mano che scende, costruisce la soluzione. Chiamo, chiamo, chiamo, aggiungo questi pezzi alla soluzione. Quando torna indietro, la decostruisce, la smonta un pezzo alla volta per poi arrivare, quando ho finito l'intera ricorsione, ad avere di nuovo la lista parziale vuota. Okay? Quindi questa è una fisarmonica, man mano che scendo la ricorsione aumentano eh, gli elementi, man mano che torno indietro una ricorsione, questo oggetto parziale perde i pezzi, perde gli elementi che vi, vi ho aggiunto. Okay? Quindi alla fine della chiamata cerca, alla fine proprio qua, dopo che ho finito di chiamare tutto, questo parziale era iniziato vuoto e sarà ancora vuoto. Questa è una cosa a cui dovremmo fare attenzione tra 10 minuti okay? Quando vorremmo salvare le soluzioni Allora proviamo a vedere cosa se funziona Con la print Allora io avevo un test regine che avevamo già fatto la volta scorsa Beh non da 4, cominciamo a mettere da 4 magari eh, Dove creava una nuova classe regina, chiamava il minuto risolvi E stampava beh, soluzione che in realtà noi sappiamo già che sarà null perché abbiamo ritornato un null ehm, eseguiamola e vediamo che cosa succede ecco in questo caso mi stampa allora queste stampe qua vengono dall'interno della procedura nel caso, ricorsiva nel caso terminale questo null invece viene stampato dal, dalla classe di test che, che cerca di stampare la soluzione ma io non l'ho restituita quindi poverino lui si becca un null quindi vedete che ogni volta che arriva giù ha trovato una soluzione diversa e qui mi elenca tutte le soluzioni dopo che ha trovato la prima lui continua a cercare se io lo facessi su una matrice da 6 su una scacchiera da 6 vabbè, avrò evidentemente delle soluzioni che contengono liste di 6 numeri, in questo caso ho 4 soluzioni possibili nella mia da una scacchiera standard da 8 avrò Vabbè, un certo numero di soluzioni in più possibili, ciascuna delle quali, se provassimo a visualizzarla, sarebbe corretta, diciamo così, avrebbe le, le, le regine posizionate in modo corretto. Ok? Quindi funziona. Il nostro codice, qua, che è fatto da, abbiamo fatto, ne abbiamo parlato del, due ore quasi. Ma alla fine questo è uno schema di ricorsione semplici, standard, diciamo così, aggiungo un elemento, lo provo e lo tolgo. L'intelligenza dove sta? Sta alla fine qua, dentro l'intelligenza, diciamo così, la, la conoscenza del problema sta in questa posizione valida e nel fatto che siete stati bravi a codificare la soluzione come semplicemente una lista di numeri. Um, Giovanni ci suggerisce una variante di questo, dice, ma perché ti devi andare a incasinare e a, dare a, a togliere l'elemento che hai appena aggiunto? Basterebbe che tu facessi, in questa chiamata della riga 42 ricorsiva, non gli passi parziale, ma gli passi una sua copia. Certo, si potrebbe fare, basterebbe che io facessi, ad esempio, lista di interi, parziale nuovo uguale new ArrayList di parziale e poi a questo parziale nuovo solo questo, quello nuovo gli aggiungo la colonna e passerò a questo punto farò cerca di parziale nuovo ok? Io posso fare questo, facciamo così, Facciamolo. mettiamo le triplette separate, posso fare queste tre istruzioni e il, il programma funziona di nuovo, sempre nello stesso modo. Non ho bisogno di fare il backtracking, il remove in fondo, perché la, la variabile parziale non l'ho toccata, non ho aggiunto un elemento. Ne ho fatto una copia, attenzione, una copia con new. Se io scrivessi parziale nuovo uguale, eh, uguale parziale, non avrei fatto nessuna copia, avrei avuto semplicemente un alias, un altro nome, un altro riferimento alla stessa variabile. Okay? E quindi mh, non, non sarebbe servito a nulla, ma devo creare un nuovo oggetto e questo nuovo oggetto, ah, questo, modifico questo nuovo oggetto, lo uso nella ricerca e all'iterazione successiva creerò un altro nuovo oggetto e così via. Allora, il risultato è sempre lo stesso, nel senso che, eh, proviamolo, ma se non ci crediamo, funziona e dovrebbe funzionare esattamente nello stesso modo, infatti sulla matrice da 8 ce l'ha fatta, tranquillamente, identicamente a prima, eh, semplicemente cosa succede? Che è meno efficiente, perché io a ogni livello della ricorsione, ad ogni livello della ricorsione e ad ogni tentativo all'interno di questo livello, devo creare, copiare, un array list in un altro e questo chiaramente è più lento copiare un array list che può avere magari 10 elementi 100, 50 in un altro array list e per poi aggiungerne uno eh, è, è meno efficiente rispetto ad aggiungerne uno e chirurgicamente rimuovere lui Ok? quindi per ragioni di, semplicemente di efficienza si cerca di evitare di ricopiare i dati troppe volte no? e allora se io riesco ad avere una struttura dati che magari è molto, in questo caso è un array di otto interi ma se fosse una struttura dati più complicata eh, il metodo più tranquillo è la copio ogni volta ma se è molto grande il copiarla porta via tempo e visto che siamo in un albero ricorsivo dove le chiamate ricorsive sono tantissime questo tempo qua si moltiplica per fattori dell'ordine dei, dei milioni di volte no? Per cui ogni piccolo guadagno, diciamo così, vale la pena. Questo è il motivo per cui spesso, cioè normalmente si cerca di... Noi non avevamo questo problema la volta scorsa, la volta scorsa abbiamo fatto gli anagrammi. Gli anagrammi lavorano su una struttura dati che è una, una stringa, le stringhe per definizione sono immutabili in Java e quindi di fatto facevamo la prima, in automatico, perché le stringhe non la potevo comunque modificare. Okay? mentre invece qua, avendo una lista, la lista è una struttura di dati mutabile, la posso modificare, allora ne approfitto per essere un pochino più efficiente. Ok, ehm... come facciamo adesso a prendere questa soluzione? Vorrei fare due varianti adesso, non è ancora completa, però vorrei ragionare in due varianti possibili. Una è ehm... come faccio una volta che ho scoperto una soluzione, non a stamparla qui, ma restituirla al chiamante cioè questo chiamante poverino deve sapere qual è la soluzione per poter ritornare al suo chiamante principale beh allora questo è facile relativamente basta che io mi crei una nuova variabile nella classe una eh, private list integer che sia soluzione ok e quindi, dentro, qua dentro, oltre a, stamp a stampare la soluzione, potrei fare eh, soluzione uguale parziale. Così, in questo caso, mettiamo un disco, così ci ricordiamo che è la variabile di distanza, di quindi in questo caso posso ritornare un disk.soluzione al mio chiamante. Ok, questo è il modo facile. Togliamo questo print, vediamo cosa succede. Se io faccio uno il test regine, quindi che cosa ho fatto? Nel caso terminale, io so che questa soluzione parziale è una soluzione valida. ok? Me la salvo in questa variabile soluzione, che è una variabile che ho definito a livello di classe. E quindi vado ad aggiornare la soluzione in modo da farla puntare a questa soluzione parziale. Dopodiché, eh, alla fine della ricorsione, la procedura risolvi, potrà restituire al chiamante la soluzione che, dentro la chiamata ricorsiva, avevo salvato. Ok? Proviamo a vedere se funziona. Eh, mi ha stampato questo. Ma non è che non abbia trovato le soluzioni, eh? le ha trovate. Rimettiamo questo print line Magari mettiamo solamente 6 anziché 8 Per non avere troppi dati nella console Cioè lui le soluzioni le trova E poi this.soluzione finale Invece il valore ritornato è una lista vuota Cosa sta succedendo? Qualcuno riesce a vederlo? Cioè io sto stampando una roba qua, la riga 35, la sto stampando, la vedo là, poi me la, sta, me la salvo in questa soluzione e quando ritorno alla soluzione, nel chiamante stampo questa soluzione, mi viene questo. Perché giustamente, se agganciamo no, al problema che già avevamo citato prima, che Mario ci ricorda, eh, è che tu non hai noi non abbiamo salvato la soluzione ci siamo fatti un riferimento a questa variabile parziale che stiamo continuando a modificare aggiungendo e togliendo e quindi di sicuro quando io esco dalla funzione cerca l'abbiamo detto anche prima parziale è vuota è di nuovo vuota ecco però la soluzione altro non è che un riferimento a parziale e quindi esattamente punta sempre a parziale quindi se io voglio salvarmi il valore dovrò fare una copia. Allora posso fare una copia in modo da restituire, da salvare in questa soluzione effettivamente una lista indipendente, separata. Quindi io da quel momento in avanti posso continuare ad andare avanti a paccioccare su parziale, aggiungere, togliere, mettere, quello che voglio, ma tanto la soluzione me la sono salvata facendo una copia separata. Allora così dovrebbe funzionare meglio. Nel senso che mi trovo le varie soluzioni e poi questa ultima riga è quella che viene restituita. Tra l'altro, ok, quindi facciamo sempre attenzione quando siamo nel profondo della ricorsione e vogliamo salvarci qualche cosa, ricordiamoci che se salviamo un riferimento alla soluzione parziale questa qui verrà smontata quando esco e alla fine della ricorsione non avrò più nulla in mano perché non ho fatto una, una, fotografia di quanto, devo fare una fotografia di quanto vale quella struttura dati in quel momento, quindi devo fare un clone, no, una coppia vera e propria, ehm, nel caso terminale. L'altra cosa che, adesso a questo punto, la cosa che non mi piace tanto è che lui ha calcolato tutte e quattro le soluzioni, quindi le ha provate tutte e me ne restituisce una sola. Allora, va bene, tanto io ne avevo chiesto, a me, a me ne basta una sola però perché fartele calcolare tutte quando in realtà me ne basta una sola? E di fatto ovviamente lui mi restituisce l'ultima, no? perché lui avrà messo dentro soluzione la prima nel momento in cui l'ha trovata, poi quando ha trovato la seconda sovrascrive la soluzione con la seconda che ha trovato, poi la sovrascrive con una copia della terza che ha trovato e così via. Quindi alla fine io mi becco l'ultima, che per sé va bene, però nel frattempo lui se le ha calcolate tutte. Allora quando mi, serve una sola soluzione, quando mi serve una sola soluzione, vorrei poter uscire dalla ricorsione, interrompere la ricorsione, nel momento in cui ho trovato la soluzione stessa. Ma è che non è così facile, perché io provo a mettere un breakpoint qua e vediamo cosa succede in debug. Quando io arrivo in questo punto nel, in debug... Okay. ho la soluzione che mi serve che è la prima che ho trovato e sono dentro la funzione cerca chiamata, da cerca, chiamata da cerca chiamata da cerca, chiamata da cerca chiamata da cerca, chiamata da cerca chiamata da cerca, chiamata da cerca, chiamata da risolvi allora a me farebbe piacere a questo punto uscire da questo inferno e andare direttamente su risolvi dicendo senti, io ti ho dato la soluzione totale, restituiscila al chiamante e come faccio però uscire? non basta fare return qua, se faccio return ritorno a quella prima ma io devo fare return 9 volte devo dire a tutti sentite ragazzi la festa è finita uscite tutti ok? quindi devo avere un minimo di protocollo sulla funzione cerca che dica ehm, alle, alla, alla funzione corsiva stessa non hai più bisogno di andare avanti perché ormai una soluzione l'ho trovata come si può fare? vabbè non è poi così difficile Basta eh, far sì che la funzione cerca, ad esempio, ritorni un valore booleano, vero o falso, che dice dobbiamo ancora andare avanti <coughs> oppure no. Oppure diciamo così, l'ho trovato oppure no. Quindi il boolean eh, cerca uguale true, vuol dire trovato, uguale false, vuol dire cerca ancora, cerca ancora perché non l'ho trovato, continua la ricerca. Allora, se sono in un caso terminale e ho salvato la soluzione, posso ritornare true, l'ho trovato. In tutti gli altri casi, quindi dopo questo ciclo, dopo, dentro questo else, quindi qua, ritorno false. e fin qua va bene se io avessi una sola chiamata ricorsiva poi però quando chiamo la procedura cerca qua sotto vado a controllare senti, cerca, tu, se tu hai trovato qualcosa io smetto di cercare quindi ah, posso avere esaminare il valore di ritorno e quindi se trovato è uguale true return, a, a mia volta ritorno true Quindi, cosa stiamo facendo? Noi stiamo scendendo nella ricorsione normalmente Normalmente la procedura di cerca ritornerà falso Cioè quando io faccio il procedura ricorsivo normale Esce con falso E quindi questo qui sarà sempre falso Non viene mai eseguito Quindi stiamo nel caso esattamente di prima Se però trovo a un certo punto, in un caso terminale, quindi trovo una soluzione e me la salvo, restituisco un vero. A livello 8, sono a livello 8 di ricorsione. Quando ho restituito questo vero, il, suo, il mio chiamante, quindi livello 7 della ricorsione, vedrà che c'è un vero. E quindi a sua volta ritornerà vero, anziché ritornare falso come fa normalmente. E quindi tornerà a livello 6 di ricorsione che si trova un trovato uguale vero e a sua volta ritorna vero e quindi sale a livello 5 e così via. Cioè istantaneamente ogni procedura ritorna perché dice ok, non devo più andare avanti perché quella sotto di me ha detto smettila. Quindi c'è un po' di collaborazione tra queste varie chiamate ricorsive che si propagano questo flag dal basso verso l'alto e semplicemente una procedura evita di fare altre chiamate se sa che non servono. Quindi in questo caso, se io eseguissi questo codice, la soluzione è questa, viene stampata, beh, questa prima volta è dentro il caso terminale, quella print line. La prima volta che l'ho trovata, esce direttamente questa soluzione completa, cioè ritornata al chiamante. Come vediamo, non calcola le altre soluzioni successive, perché non ci servono. Abbiamo deciso che ce ne basta una e quindi la prima che trovo va bene. Ok? Quindi io ritorno vero in due casi, o ho in mano la soluzione, e quindi ritorno vero per dire l'ho trovato, oppure eh, la mia, una delle chiamate ricorsive che ho fatto mi dice che lei ha in mano la soluzione, e allora dico vabbè anch'io, mi fido ed esco. Se non capita nessuna di queste due cose, quindi io non ho trovato la soluzione e nessuna delle chiamate esclusive che ho fatto mi dice di aver trovato la soluzione, allora dovrò dire, e così risponde anche a Lorenzo, eh, dovrò dire eh, non ho trovato neanche io la soluzione. Continuiamo a cercare perché i tentativi che ho fatto non hanno portato a nulla. Ovviamente una procedura boolean deve ritornare a qualcosa o vero o falso, ritorna falso se in nessun caso ha trovato un vero. No? non ha trovato la condizione per uscire quindi questo è il caso normale normalmente uscirò da qua se poi trovo una soluzione quindi questo return false avviene tutte le volte in cui ho fatto tutte le ho provato a posizionare tutte le regine in una determinata riga e nessuna delle righe successive mi ha detto ho risolto il problema e allora vabbè Con... questo false fa sì che il mio chiamante il ciclo for del mio chiamante continui a fare delle prove continui a provare a posizionarle a livello successivo, nell'alternativa nell successiva. ok Allora, questo qui è finito, nel senso che adesso abbiamo, togliendo questo print line, okay, ehm, abbiamo effettivamente una procedura risolvi che prende un n e restituisce una lista di interi che corrisponde alla prima soluzione trovata, ovviamente se esiste. Altrimenti restituirà una lista... Cosa restituisce questa roba qua? Null. Eh, facciamo così, che prima soluzione... uguale null. In modo che se per caso non, non, non trova nessuna, perché esistono dei casi delle dimensioni della, della, della scacchiera per cui non ci sono soluzioni quindi se per caso no ritornerà null oppure ritornerà la soluzione che ho trovato ok allora se questo è, è completo noi possiamo provare a, a usarla nel controller che vi avevo pubblicato dove effettivamente, qui vedete che chiamo il metodo risolve che abbiamo appena scritto, c'è un po' di codice, per quello ho preferito farlo, piuttosto che farlo insieme, che crea dinamicamente una matrice eh, di dimensione n, quindi non ho potuto fare una grid in, in fxml di dimensione fissa, perché n è variabile, e quindi mi sono dovuto creare eh, le label e il grid pane direttamente da codice, ma non, non importa, diciamo così, non è un dettaglio importante. Però sulla procedura risolvi che abbiamo appena fatto, possiamo farla funzionare con questa, questo controller. Ma vedete che se metto 6, quei numeri che abbiamo visto prima stampati sullo schermo, in realtà si, tra si traducono nella posizione di queste regine, eh, adesso purtroppo è un po' piccolo se metto 8 me ne posiziona qua se metto 7 me ne posiziono qua è quasi istantanea la soluzione 5 4 poi in realtà sulle versioni più piccole tra le due eh, non, non, non ci sono soluzioni e quindi mi lascia la scacchiera vuota perché non, es non esiste nessuna soluzione nei problemi di dimensione 2 e 3 eh, però nei problemi più grandi trova la soluzione io adesso qua ho messo un limite 8 a questo spinner in realtà non c'è nessun motivo perché debba essere solo 8, mettiamogli anche, che ne so, 20, no? Vediamo cosa succede. Adesso non so se... non ho provato prima, quindi magari la grafica diventa brutta. Eh, allora, mettiamogli 10... fatela a mano se avete voglia eh, però io in tempo ragionevole è in grado di trovarmi la prima soluzione vedete che quasi sempre la prima regina in alto a sinistra nella prima riga la metto nella casella in alto a sinistra perché è il primo tentativo che fa e poi chi fa questo tentativo e riesce a trovare una soluzione non ha nessun motivo per provare il secondo il terzo o il quarto tentativo perché noi la prima soluzione che abbiamo trovato usciamo, è un caso, eh, può darsi che in alcuni casi eh, mettere la prima regina nella riga 0 eh, non porti nessuna soluzione, e qui ne sto cercando ma probabilmente non ci sono in questo caso e quindi eh, dovrà poi trovare una seconda, però lui tende a provare per prima le soluzioni in cui le regine sono addossate sulla sinistra della scacchiera, semplicemente per come abbiamo fatto il cicloforo, ecco, non c'è nessun motivo più profondo. Uh, Alessandro mi sta dicendo uh, Con 6 è stampato di nuovo l'ultimo tentativo Perché il primo metteva la regina in 1 Allora andiamo a verificare Con 6 Con 6 questa cosa qui è eh, Sarebbe 0, 1, 2, 3 3, 0 Fatemi provare Dalla linea di comando test regine 135024 questo è la stessa array che viene, che viene visualizzato 135024 e che cosa ho visualizzato qua? Ah, è, è un errore della grafica perché dovete leggere da destra verso sinistra vedete 1, 3, 5 Zero. Ho scambiato righe con colonne. Probabilmente ho scambiato le righe con le colonne nel codice del controller. Eh, proviamo a fare così. Vado a allora, fare main. ok, 1, 3, 5, 0, 2, 4 Era mm. semplicemente fatto casino io con gli indici di riga e gli indici di colonne nel, nel mappare sulla scacchiera la posizione del regine mm. ovviamente essendo eh, un problema simmetrico eh, era comunque una soluzione valida per quello non ce ne eravamo accorti prima ma per fortuna adesso ho molti occhi attenti che controllano e quindi gli errori più piccoli saltano fuori ok questo è un modo, cioè un tipo di problema, come questo, è un problema in cui cerco la soluzione e appena trovo una prima soluzione mi fermo, ok? Mi fermo e con questo trucco no, di propagare un flag verso l'altro, poi ci sono varie preferenze, chi ritorna un flag in realtà potrei anche fare il ritorno della soluzione, no? E quindi se la soluzione non è null la ritorno già direttamente, ma questi sono dettagli diciamo così, di che cosa ritorno, semplicemente devo ricordarmi che la funzione ricorsiva deve, oltre che andare avanti dirmi se ha trovato la soluzione oppure no o me lo dice con un booleano o me lo dice, dando, o me lo dice dandomi già, fornendomi già l'oggetto soluzione diciamo così, è indifferente è una scelta mia e in questo caso ritorna una sola, un, solo, un solo risultato okay? quindi questo lo possiamo salvare fare un bel commit in cui ci metto controller regine test regine sì ok il resto no giustamente soluzione funzionante eh, soluzione funzionante trova la prima soluzione valida e lo salviamo adesso eh, Proviamo a chiederci una, una variante, no? a ragionare su una variante. E cosa succederebbe? Visto che io so che il mio algoritmo è in grado di trovarle tutte le soluzioni, come farei a, trovarle tu cioè a salvarle tutte e visualizzarle tutte? <coughs> Lì ho visto prima che le trovava tutte perché me ne stampava a video però con questo meccanismo che ho, che ho aggiunto mi, eh, me ne restituisce una sola come potrei fare per farmene restituire tutte? allora io ho salvato perché così eh, faccio, un, eh, faccio, faccio un branch diverso in cui magari mettiamo questa soluzione modificata non è tanto il problema di visualizzare le scacchiere le controlla, che quello sarà un gran casino a livello di codice okay? eh, ma è mi, mi pongo prima il problema di questa procedura: risolvi che cosa restituirà? Dovrà restituire, restituire non solamente una lista di interi, ma, come sta dicendo, una lista di liste di interi. Quindi, per restituire tutte le. Eh, quindi facciamo qua un branch, così non mescoliamo le due soluzioni: switch to new branch, eh, soluzione calcola tutte, oh, sì, calcola tutte. così lavoriamo in un, in un caso separato, dobbiamo un po' modificare chiaramente quelle che sono le nostre strutture dati, quindi la soluzione non sarà una soluzione, ma chiamiamola soluzioni, e così cambio il nome della variabile e sono sicuro di ricordarmi di modificarla ovunque che sarà una lista di soluzioni semplice. La soluzione semplice è una list di integer. Se non volevamo impazzire con queste liste di liste, potremmo creare una classe che contenga semplicemente questa list di integer, così abbiamo una list di nome della classe. No? Ma è uguale, tanto in questo caso facciamo due modifiche chirurgiche. E qui anche ovviamente la funzione risolvi restituirà una lista di liste di interi, Questa lista di liste intere che sono le soluzioni, la devo inizializzare. Che è una new array list. Questa lista esterna, la soluzioni, contiene a sua volta delle liste. Ok? Soluzioni. Allora, la soluzione non è una, ma ho un contenitore che permette di memorizzarne tante questo contenitore parte vuoto e la procedura ricorsiva dovrà riempirlo e quindi nel, andiamo a modificare il caso terminale togliamo questi return true eccetera che erano quelli che ci servivano per, eh, per uscire prima quindi torniamo pure a una funzione void e a questo punto nel caso terminale, la soluzione che abbiamo trovato, quindi la copia, ricordiamoci sempre la copia, la aggiungiamo semplicemente all'elenco delle soluzioni. Così. Quindi abbiamo modificato quattro righe. Eh? La cosa essenziale è questa. Nel, nel, nel caso terminale, quando abbiamo la soluzione in mano la aggiungiamo questa soluzione a una collection più ampia che si ricorda tutte le varie soluzioni. Ricordiamoci di aggiungere una copia di parziale, altrimenti arriveremo alla fine con tante liste vuote, perché la lista parziale sappiamo già che alla fine sarà una lista vuota e se noi aggiungiamo semplicemente il riferimento a parziale avremo tante liste vuote. Invece dobbiamo aggiungere una copia, una fotografia istantanea del valore che aveva parziale in quel punto lì del codice. Il resto non cambia, Questa è cambiato solamente il fatto che soluzioni a sua volta è una lista di liste e l'abbiamo inizializzato come una lista di liste vuota che non contiene nessuna lista in modo che da poter fare questo add. Quindi devo ovviamente inizializzare il contenitore a cui aggiungo le soluzioni. E poi cambia un po' l'interfaccia, dovrò cambiare anche ovviamente il programma di test perché a questo punto non ho più la soluzione ma le soluzioni in lista di liste soluzioni chiamo la procedura risolvi e poi posso stampare tutte le soluzioni eh, r.risolvi cosa che non mi piace risolvi r regina non ho salvato aspettate non avevo salvato regina per cui non si è accorto che era cambiato il metodo ok e quindi sì perché tanto eh, qui mi stamperà in questo caso tutte le soluzioni del caso di 6 quindi vedete che è una lista di liste una lista esterna che contiene delle liste interne queste liste interne a loro volta sono le varie soluzioni trovate. Quindi questo è un po' un metodo generale, quando noi eh, abbiamo un problema da risolvere sempre, dobbiamo sempre chiederci, mi basta una soluzione e allora uso il metodo che abbiamo usato prima appena la trovo cerco di uscire più in fretta possibile dalla ricorsione. Oppure mi servono tutte le soluzioni e allora vorrà dire che dovrò restituire una collection, una lista o qualcos'altro, delle soluzioni trovate e ogni volta che trovo una soluzione la aggiungo a questa collection e poi proseguo, proseguo con la ricorsione. Proseguire non è che sia difficile perché è il comportamento normale della ricorsione, cioè è più difficile interromperci prima che non, che non, ehm, che non proseguire. Però devo ricordarmi ovviamente di salvare da qualche parte una fotocopia di questa, ehm, di questa, di questa struttura dati. Okay? Quindi queste sono le, due, sono le due varianti che ci sono sempre, quando dobbiamo trovare delle soluzioni chiediamoci sempre, ma il problema vuole una soluzione o le vuole tutte? E a questo punto usiamo queste due diciamo così, tattiche tecniche che abbiamo visto nel nostro esempio Adesso faccio anche il commit di questa, di questa versione, così abbiamo entrambe commit quindi abbiamo modificato regine, e test regine, semplicemente non abbiamo modificato la parte col controller perché lì sarebbe un casinato perché dovrei metterci due freccioline per dire avanti e indietro sulle varie scacchiere oppure mostrare contemporaneamente più scacchiere. Questo richiederebbe molto più tempo che non fare la procedura ricorsiva. Eh, la parte di interfaccia è, molto, è, è magari più semplice da fare ma richiede molto più tempo che non queste poche, poche righe di codice. Come vedete alla fine le righe di codice che abbiamo scritto saranno 15 ci siamo stati due ore, un po' la volta scorsa, un po' oggi, perché non sono banali, però alla fine è molto densa la cosa, no? ogni riga, su ogni riga ci abbiamo ragionato, ma alla fine questi ragionamenti un pochino li ricicliamo, allora fatemi fare commit se non mi dimentico, eh, versione che calcola e restituisce tutte le soluzioni. Ok, allora, nel... ci stiamo avvicinando all'intervallo, io volevo solo raccontarvi un esperimento che ho fatto ieri sera, fatemi tornare sul branch soluzione. Soluzione. Un che ho fatto ieri pomeriggio in realtà è, che è quello di lanciare il programma di test con valori crescenti della dimensione della matrice. Quindi ho fatto e mi sono salvato... Il, valore, il tempo in millisecondi eh, di, di questa esecuzione quindi un programma di test che era essenzialmente questo cioè, ho chiamato la funzione risolvi con dimensioni variabili da 4 poi ho messo un massimo di 50 e eh, ho calcolato la differenza start e stop no? del tempo che ci hanno messo e mi sono salvato i risultati adesso se vogliamo possiamo anche far partire questo programma e eh si vede che ovviamente le prime, le prime dimensioni sono rapide, sono istantanee, quindi mette 0 millisecondi. È chiaro che man mano che cresce la dimensione della scacchiera, il tempo di esecuzione cresce anche. Quindi per esempio il 29, la scacchiera 29x29 ci ha messo un secondo, la scacchiera 28x28 ci ha messo due secondi e rotti. La tastiera 30x30 la sta ancora calcolando e quindi non sappiamo quanto tempo ci metterà. Io per non stare delle ore insieme a voi in attesa dei risultati, adesso stoppo il programma, ho fatto l'esperimento e ho visto ieri la dimensione, la scacchiera 30x30 ci ha messo 37 secondi. La 31 ce l'ha messo 9, la 32 ci ha messo 63 secondi, 110 secondi. 1839 secondi. 1800 secondi sono 3 ore una cosa del genere 192 secondi 2000 eccetera eccetera fino a 38 che ha girato 38-39 ha girato tutta la notte io stamattina prima di lezione ho stoppato eh, il programma e, e si era arrivato fino a 39 non fino a 50 che è un comportamento un po' strano nel senso che se io provo, provo a mettere questo in un grafico viene fuori una cosa così Uh, ho provato a mettere in Excel semplicemente questi numeri che vi ho appena fatti vedere e sembra quasi che il tempo di esecuzione sia praticamente zero poi a un certo punto esplode con un comportamento un po' bizzarro tutto sommato okay? uh, non si capisce tanto che, che razza di andamento abbia questa cosa finché non decidiamo di mettere l'asse Y in scala logaritmica se metto l'asse y in scala logaritmica il grafico cambia faccia totalmente e si vede che di fatto c'è una crescita abbastanza regolare quindi al crescere della dimensione della scacchiera cresce questa se, se questo è un andamento semilineare, cioè simile a un andamento lineare crescente chiaramente con dei balzi avanti e indietro vuol dire che eh, la funzione sottostante è una funzione di tipo esponenziale cioè è una retta in scala logaritmica quindi è un esponenziale in scala normale okay? questo ci insegna un po' di cose no? che eh, approfondiremo meglio nell'ora successiva ci insegna uno a non sottovalutare gli esponenziali no? nel senso che eh, questi due pallini qua questi tre pallini sono, sono diverse ore di elaborazione questo invece sono diversi minuti di lavorazione quindi per poco che, poco che ci voglia eh, cambiamo praticamente l'ordine di grandezza delle, del, della, del tempo di esecuzione necessario se io eh, dovessi estrapolare questo ho, ho scritto, facciamo così, 45, 40, 45, 50 e, e dovessi estrapolarlo andrei a finire più o meno sul 50 a questa altezza qui e altezza sarebbe probabilmente dell'ordine, adesso bisognerebbe fare due calcolini, ma probabilmente dell'ordine di qualche decina o centinaia o migliaia di anni, okay? perché noi siamo passati da, qui ci sono millisecondi, da un millisecondo, 10 millisecondi, 100 millisecondi, qui c'è la barriera di un secondo, qui c'è la barriera dei mille secondi, quindi un milione di millisecondi, quindi è un'ora essenzialmente, quindi questa barriera qua sono le ore, in certo senso questo livello, e se io vado ancora avanti dalle ore passo i giorni, dai giorni passo agli anni. Quindi l'esponenziale cresce abbastanza rapi molto rapidamente, in modo irregolare, per carità, e sembrerebbe quasi che i problemi pari, di dimensione pari siano più difficili dei problemi di dimensione dispari. Vedete questo alto basso, alto basso, alto basso. Quasi sempre la dimensione 22 è più difficile sia della 21, ovviamente, ma anche della 23. Quindi sembra che le scacchiere di lato dispari siano più facili da risolvere Boh, magari è una caratteristica del problema magari la possiamo usare per sfruttare però a me preoccupano queste dimensioni qua dove so che appunto, per, per avere questi due data point l'ho dovuto far girare il programma per tutta la notte se mi servisse un risultato entro domani per la dimensione 40 io non, so, non sono in grado di promettervi se ci sarà o no per la dimensione 45 magari ci vediamo a fine anno ecco, forse a dicembre ammesso che il computer nel frattempo non manchi mai la corrente e che il computer continui a lavorare quindi questa è il, la prima osservazione problemi che sembrano istantanei da risolvere quando un attimo aumenta la dimensione cominciano a diventare improvvisamente ingestibili dove l'improvvisamente lo vedo qui cioè sembra quasi da questo grafico che il problema sia banale e poi a un certo punto esplode, a un certo punto scoppia. È un po' questo, scusatemi, il parallelo con quello che sta succedendo sull'epidemia. Ah va tutto bene, ci sono pochi casi, ci sono pochi casi, poi da un momento all'altro, oh guarda, ci sono migliaia di casi. Sono saltati fuori dal nulla. No, non sono saltati fuori dal nulla. È che l'esponenziale è un bastardo, e, scusate il termine, e lui lavora sotto qua, sta già lavorando l'esponenziale. Noi siamo abituati all'esponenziale che esplode... No? Eh, sui valori alti, è vero, ma lui invece anche schiaccia i valori bassi, un andamento esponenziale fa sì che i valori bassi vengano tutti avvicinati allo zero, ma in realtà lui dentro sta lavorando, vedete che questo, il trend crescente, in scala lineare sembra che sia partito dall'intorno al valore 33, 34 anzi, quindi dice fino a 30-34 in realtà non ce ne dobbiamo preoccupare, non è vero, lui stava già lavorando già dal 15, si vedeva già che tendenza avrebbe avuto, solo che si vede se analizzi i dati in modo corretto, se invece li guardi in modo lineare sembra che sia zero. Quindi queste piccole differenze qui, che cominciano a leggermente discostarsi, ma in modo impercettibile, in realtà non sono piccole differenze, sono un trend che sta già covando, in certo senso, l'esplosione esponenziale. Solo che non ce ne accorgiamo. Ma dal momento in cui è così basso che non ce ne accorgiamo, al momento in cui è così alto che diventa ingestibile, è un attimo, l'intervallo in cui passa da istantaneo a non ci voglio neanche provare perché è troppo lento, vedete che è un intervallo di, non so, da, qui, da, da 35 a 36, cioè 37. 38, cioè in due, in due o tre dimensioni, fino a 35 non avevo, non avevo quasi problemi, sì, sì c'era il 34 che ci ha messo, quanti sono? 1800, mezz'ora, no? Vabbè, posso aspettare, però da questo che è mezz'ora a questo che sono tutta la notte, è, sono dovuto crescere solamente di due dimensioni. Eh? Poi ovviamente è molto, questa è la versione che si ferma alla prima soluzione. Quindi questo è il problema che cercheremo di studiare nell'ora successiva, cioè come facciamo a capire qual è l'andamento di questi algoritmi quando la dimensione del problema cresce qual è la complessità della soluzione e l'altra cosa appunto in questa complessità devo andarla a cercare perché a volte non emerge allora sembra che tutto funzioni sul problema semplice quando lo applico sul problema vero che devo risolvere mi accorgo che invece è totalmente ingestibile perché? perché devo capire dov'è quella curva in cui comincia a uh, uh, questa è un esponenziale Qui sembra una cosa lineare, ma noi vedendola in scala reale sembra un muro, sembra un angolo. Fino adesso è piatta e poi è verticale. Okay? In realtà non è così, è un esponenziale, l'andamento esponenziale, che però ha questo comportamento empirico, diciamo così, dal punto di vista dell'utente. Allora, fino a qui funziona, da qui in poi sembra che non funzioni più. Ci sono degli errori, ci sono dei crash. No, semplicemente è la complessità che ti sta arrivando a dare una mazzata sulla schiena. Allora, io... Ehm... Se, eh, farei a questo punto una solita pausa e invece nell'ora nell successiva proviamo a riprendere in mano questo, eh, questo ragionamento no? per vederlo dal punto di vista quantitativo come si può applicare a, ad altri problemi a, in generale alla complessità degli algoritmi e in particolare agli algoritmi ricorsivi così ci diamo anche qualche base un pochino più teorica quantitativa per riuscire a ragionare eh, su dove sta la complessità mm. eh, l'altra cosa che vi che Vi, metto a, vi chiedo a modo di quiz, secondo voi, di tutto questo codice che abbiamo scritto oggi, qual è l'istruzione che rallenta di più? Qual è secondo voi l'istruzione in cui il programma spende più tempo e quindi quella magari su cui dovremmo cercare di agire? per rendere più efficiente e più rapido il programma, il che non vuol dire che non avrà un esponenziale, ce l'avrà, ma leggermente più dolce, quindi magari mi permette di andare avanti di una casella o due, quindi mentre vi prendete un caffè nel prossimo quarto d'ora, provate a pensare e a dirmi qual è secondo voi la riga di codice da cui partire per ottimizzare eh, questo programma, ok, vi lascio, ci rivediamo magari alle 10.20 parlando un po' di complessità e ragionando un po' sul, sui tempi di esecuzione.